Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta ai 4 formaggi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Gli ingredienti sono una dose di pasta brisè o di pasta al vino, gorgonzola, mozzarella, fontina, parmigiano, uova, panna da cucina, sale, pepe, noce moscata e burro. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano,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 e la mozzarella azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 8 aggiungiamo le uova la panna, la noce moscata, il sale, e il pepe. Azioniamo il bimbi per un minuto. a velocità 4 il composto è pronto trasferiamolo sopra la pasta brise che abbiamo precedentemente bucherellato con i rebbi di una forchetta livelliamo bene Richiudiamo i bordi Mettiamo dei fiocchetti di burro Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30-40 minuti circa La torta è cotta, lasciamola intiepidire prima di servire Torta ai quattro formaggi